Grazie Filippo, Beh, innanzitutto congratulazioni a tutti quanti noi, la Fondazione in primis per quello che ha realizzato, diciamo che la Regione e la Comunità Europea per quello che hanno messo a disposizione il supporto, l'amministrazione attuale, vecchia, eh, diciamo in continuità amministrativa, un po' tutti coloro che si sono adoperati. Per... Noi mh, ci siamo appena passato un anno, la, una delle prime attività. Che come assessore al patrimonio ho iniziato a seguire con, con Giannuzzi, eh, direttore del, della fondazione, è stata questa. È stata questa ed è stata anche um, un po' la miccia che ha fatto avviare tutto ciò che è um, da noi considerato il patrimonio. Il patrimonio che poi viene dal latino pater tris, padre. Il patrimonio è il padre di. Noi lo riteniamo veramente parte di questa città. Perché dal patrimonio si avviano tutti i processi economici, culturali, ehm, sociali, che in questa città noi riteniamo pregnanti. Perché la storia in questa città si respira e il patrimonio è quello che noi cerchiamo, ed è l'impegno massimo, di mettere a disposizione di tutti. Ecco. Bellissimo, bellissime entrambe le parole del, del, dell'iniziativa, community e library, comunità e libreria, quindi il patrimonio librario ma il patrimonio comunitario, quindi la comunità che lavora intorno al patrimonio. Questo è quello che noi sentiamo, che noi percepiamo e che noi cercheremo di valorizzare con tutti gli sforzi umani, economici, e con l'organizzazione possibile dell'ente locale che ahimè è purtroppo sottodimensionato. Che benvengano tutte queste iniziative, ringrazio la fondazione, ringrazio l'avvocato Mastro Leo, ringrazio Filippo, ringrazio tutti coloro che partecipano eh, alle iniziative per, per la messa a valore del patrimonio. Che benvengano qualsiasi tipologia di eh, strutture. che portino a valore il nostro patrimonio. Um, subito con Filippo uh, iniziamo a, a sognare, appena abbiamo iniziato a parlare di questa, comunità, di questa community library, Sono felicissimo di sapere che ci fosse già un progetto eh, che oggi si inaugura, ecco. e condividendo una decisione che poi è stata un po' una decisione condivisa con tutta la giunta e l'amministrazione quella di eh, creare un polo bibliotecario in questa struttura quindi iniziare dalle, dalla, dalla struttura esistente della fondazione di Vaglio delle altre eh, strutture Olus che sono qui presenti che hanno parecchio patrimonio librario aggiungerne altro perché no il nostro archivio storico, perché no la biblioteca civica e quindi farlo diventare un unico polo identitario, perché si deve conoscere quindi con la regione, cioè noi vogliamo un'identità, vogliamo far diventare questa struttura un polo bibliotecario identitario regionale, cioè si può sapere che regione c'è questa struttura conversata con tutti i servizi e sottoservizi e tutte le iniziative che... Coloro che vogliono portare a valore il patrimonio potranno e dovranno realizzare. Quindi da ciò io non posso che dire buon lavoro, noi, io come assessore al patrimonio sono a disposizione e saremo a disposizione per, anche per questioni organizzative perché abbiamo il cantiere in atto, questa struttura è una struttura eh, di pregio e con i suoi pro e i suoi conti. Sono che ogni, ogni modifica richiede interventi e verifiche da parte di più soggetti e pertanto eh, la burocrazia fa sì che gli interventi diventino un po' macchinosi, lunghi. Eh, anche perché capiamo, capiamo bene che bisogna stare molto attenti al patrimonio storico che, che tutti quanti eh, riteniamo assolutamente da tutelare. Pertanto ci saranno questi cambiamenti eh, saranno nel patrimonio terminati anche altri lavori liberando altre parti, altre ale appena possibile cercheremo di avviare nuove eh, iniziative per la ristrutturazione di altri ambienti lo farà anche eventualmente eh, la Chiesa per le loro parti perché questa struttura è eh, a, a entrambe le proprietà, sia il Comune di Conversano che la Chiesa ma ci teniamo a portare avanti eh, le azioni affinché ci sia un'identità condivisa io credo che questa identità condivisa sia stata sposata sin dall'inizio quindi sappiamo che questo è il tema il canovaccio è l'autostrada sulla quale noi faremo sì che chiunque pubblico privato che sia, voglia e possa realizzare iniziative che portino a valorizzare il patrimonio. Quindi ringrazio ancora tutti i soggetti che innanzitutto sono qui presenti e coloro che parteciperanno a questa apertura di questa eh, nuova attività della Community Library che ci impegneremo a renderla di valore, di pregio, di pubblicizzarla, di inserirla come un bene identitario di questa città.